Zombie Apocalypse Buongiorno, allora sono andata al despart. Despart no, Smeralda supermercato e virrazuli a Palau Ulbia. Mm -hmm. E ho comprato per prima cosa me la devono anche portare a casa la pellet. Il, pellet, il pellet 10 di pellet a 5,91 59 euro poi le devo dare soldi perché me l'hanno portata poi latte intero d'Arborea due bottiglie eccolo è buonissimo uh -huh. e sono 3 euro 18,18 ,18 centesimi poi olive greche sono buonissime li prendo sempre sono a 13,90 hanno pesato 2 e 36 quindi complessivo totale 3 ,28 euro centesimi spianata riviera eccola qua di panne di semola uh -huh. 00. Eh, quanto pesa? È po pomme, non, ho po pomme. Pomme, per non è, è, ecco. è più. Per quel che parte ci sarà. per legge. Eh, 500 grammi pesa ed è costata spianata la riviera 1,99 euro l'ho presa qualche altra volta ed è buona quindi le cose ve le dico già che le conosco non c'è bisogno di fare poi come si dice di fare recensione eh, perché le sto dicendo adesso che ho comprato tutta roba che conosco allora mozzarella arborea L'isola felice delle eh, mucche, eh. capirai: alta digeribilità, senza lattosio, 300 grammi. 300 grammi sì. ed è costata 3 euro. 3 euro e 49. Non è che siano pochi: totale complessivo 70,94 centesimi. Okay. Allora. Che Veloce, Siamo ancora in piena tempesta del virus, proteggiamoci, mascherina, mascherina delle mani. lavarci spesso le mani e quando entriamo nei negozi disinfettarci le mani, solo che in qualche negozio di Palau non c'è e mm. questo non è, buona, non è una buona cosa eh. perché dobbiamo tutti pensare a noi e agli altri chi non si è vaccinato e non può vaccinarsi per cose di salute eh, varie patologie eh, mi dispiace per loro non lo può ma chi può vaccinarsi finiscila finitela con queste storie fra dieci anni avremo dei, delle malattie causate da queste punture Questi sono un insulto a chi è malato di questa malattia, a chi prende il virus e a tutti i morti che sono, le persone che sono morti. Anche il nostro Palau ha avuto i suoi morti, disgraziatamente. Persone che potevano arrivare a cent'anni. E ci dispiace molto a tutta la cittadinanza. Eh, che devo dirvi chi non si è vaccinato per capriccio la smetta perché costa all'ospedale le costa chi è intubato 8.000 euro al giorno se io fosse qualche persona qualche statista farei la proposta chi entra senza essere vaccinato col virus perché non si è vaccinato faglieli pagare da tasca loro questi soldi perché se vi toccano il portafoglio vi passa la paura capito? rimanete in mutande, se state molti giorni lì quindi un po' di intelligenza penso che ce l'avete guardate i pro e i contro non sia che questa mia dicitura si possa anche avverare. Poi, io l'ho vista intubata in televisione, pancia giù e sedere in su. Non voglio disprezzare quelli che sono, sono in questo vera. stato, però che belli che sarete se non vi vaccinate e fate quella fine. Scusate, ma se non li capite le cose, ci vuole di metterci la faccia per farvi capire. Io ho fatto... Sono andata a scuola di catechesi per 22 anni e poi ho continuato da me a casa mia a farmi le mie cosette, i miei ludi. E perciò la verità va sempre detta a fine di bene di tutti, anche dei vostri figli, come ci rimarrete. Se infettate, prendete il virus e infettate qualcuno dei vostri figli, dei vostri nipoti, dei vostri amici, vostra moglie, vostro marito. Ci rimanete bene se poi li perdete. Non credo. Quindi fatevi un esame di coscienza e analizzate bene il tutto. spero che entri nelle vostre orecchie e ne facciate buon uso. Io vi saluto con un affetto da sorella, però pensate bene a tutto ciò che fate. Arrivederci in buone condizioni, perché la pandemia sta crescendo. Dice che è meno forte, meno aggressiva, però ieri non so quanti morti ci sono stati, parecchie in Italia, ieri. Ce ne sono stati. Il 21 non l'ho segnato. Non fa nulla, nota. Ecco il 18, 434, i morti del 18 gennaio. Quindi i morti perché non potevano entrare in ospedale per colpa che erano tassato dai non Vas. Ne sono morti 500 l'altro giorno per colpa vostra che intassate gli ospedali. Fatevi un po', toccate la vostra coscienza, se ce l'avete mettetela in atto. Buongiorno a tutti, non ve la prendete al mare a, a male, però io sono fatta così. Le cose che credo importanti le devo dire. Vi avviso di questa cosa. Ciao. Ciao. ciao a tutte ragazze Scusate ancora, un bacio A presto, ciao